Quanto valgono le mie mutandine? 100 euro se sono usate. 5 no. euro? Dove hai messo la nonna? Non mi ha risposto. Perché tu non hai visto il meme? Quindi non capisci. Mi spiace per te, sfigged. Sì, tu non preoccuparti. Io so montare i video. Tu non sai neanche come funziona il mondo di YouTube. Continua a metterti le lenti. Ragazzi siamo tornati in Grecia In un'isola sperduta Questa volta siamo a Corfu E lo vedete già come sono vestito? Questo è l'outfit per fare lo scooter vlog ragazzi Prima di presentarvi il mezzo vi faccio vedere l'outfit perfetto Quando dovete andare in scooter Occhiale Cappellino Con le orecchie che vedi un po', un po sventola Perché poi quando ti metti il casco oh. Anche la cosa più importante Ah lo so io Futspring Codice faraone Extra 15% di sconto sul sito Futspring L'Apple Watch della Bea Rigorosamente della Bea Perché se no con questi scooter non vi orientate un cavolo Se non avete l'Apple Watch chiedete di prestarlo alla Bea Vi lascio il link in descrizione Adesso facciamo l'indovina da quanti giorni siamo qua Sulla base della mia a fluida. Zero Oh mio Dio mi dispiace Ti dispiace L'anno scorso abbiamo fatto lo scooter vlog Chiaramente rigorosamente in infradito Ma quest'anno Siccome dobbiamo spingere i limiti dello scooter ancora oltre Abbiamo preso Full Raga, ho trovato le scarpette perfette da mare. Avete presente quando andate al Decathlon e comprate quelle scarpette bruttissime, tipo queste? Al Decathlon, chiaramente tutti, quando avete le scarpette da scoglio, comprate questo schifo. Che avevo anch'io. Un uccellino ha scoperto che alla Decathlon vendono anche le scarpe da vela. Sono nettamente più belle e più comode di quello schifo di scarpette. Ragazzi, siamo pronti. Andremo esattamente qua. 35 minuti in auto Sapete perché andiamo proprio in questa spiaggia ragazzi? Perché non è segnata da nessuna parte Però si vedeva dalle mappe dell'iPhone I guantini del Toto ragazzi Che sono disponibili Tre versioni Ho detto magari in motorino Boh sai potrebbero essere fighi utili Ma ragazzi fa troppo caldo Quindi li lascerò proprio qua Vedi come si fanno gli ADV Tanto sono miei Nessuno mi può criticare no, Nessuno mi può cazziare per questo ADV Vabbè eccolo Sim Symphony 200 st praticamente lo stesso identico dell'anno scorso raga è più nuovo di quello dell'anno scorso però eh, guarda come lo guarda attenti gli sgaso addosso vea buco benvenuti a corfu questo è lo scooter vlog del toto e della bea dobbiamo fare la prova dello 0 100 per fargli vedere quanto va forte via slitta sulla terra tutto tutto tutto 8, 9, 9 E hanno fatto mollare il gas Non siamo arrivati neanche a 100 dobbiamo fare il test 0-100 Non siamo neanche arrivati a 100 Un po' di buchi Ma uh, uh, uh, uh, uh. ah, che bello Buongiorno Hello, mother fucker lasciate il like eh. E qua nessuno Lascia un like Instagram. Sinistra Qua la zona sembra già più local via. è proprio borgo classico Ligure Qua abbia sbagliato <ride> Buongiorno a tutti Non ci guardavano male eh? no no C'era tipo tutta la piazza che ti guardava Era tipo l'evento del giorno Anche se mi sembra strano eh Bea Le spiagge di solito non sono in alto Sono in basso metri a destra. Oh, va qui. Questo sì che è la Grecia che ci piace a noi, Vea. Tutto ciò non siamo ancora scesi, siamo solo saliti. Sarà anche una discesa, no? Alt altro bivio. Oh, shit, Beatrice, non devi sbilanciare. Come no. ah! oh, ha? Ma sembra pianissimo, Vea. Bea finalmente ha parlato da quando siamo partiti, finalmente. Ha ah, messo un suono. Oh, vedi, queste sono le strade che ci piacciono della Grecia, Vea. Oh, attenzione. Se freni qua sei morto, Bea. Qua è. Eh, qui Bestone insegna, Bea. Bisogna scegliere la linea, Bea. Centrale. Proviamo centrale. Centrale, centrale. Muoviti. Devi essere morbida sul motorino, Bea. Destra, sinistra, lo fai, lo fai navigare. Cosa? Uh, Pensa, non stai neanche guidando te. Vuoi raggiungere spiagge? Ma io perfette. Ma che senza... piedi? Oh, va qui che bei sassi. Ma vedi come va via bene? Attenzione, eccoci. Qua è già più simpatica la situa. Uh, uh, uh, uh. No, no, ma che scendi non, non Stai scendo. su oh. Aspetta Aspetta, stai tranquilla No, no stai lì, oh. stai lì No, no, qua scendo, scendo Oh, asfalto, asfalto, Bea, c'è asfalto In fondo, asfalto eh, Invece No, no, no, scendo Tu stai su morbida Qua si rischia di grattare, aspetta No, no, scendo, scendo No, scendo, scendo No, aspetta, stai su Stai su Qua passaggino tecnico, ragazzi, eh Molto tecnico Oh shit Ma bisogna mollare Molla giù Molla giù il freno Che così almeno va via pulito Guarda qua Ah però Eh beh beh beh beh Vi devo dire Ti devo dire Ehm um, non è proprio la strada bianca Cioè qua è impegnativa anche con un enduro Questa strada qui eh, però siamo quasi arrivati via Non si può non arrivare in fondo Beh arrivo fino a quella curva là Provo a arrivare Lo posteggerò. Bea, scusi ma... No, no, no, Non pagare niente, pago io. Uno che è andato alla bestono ragazzi, no, non può, non mi avrete. Non mi toglieranno la, la soddisfazione questi sassi di arrivare alla spiaggia col mio cazzo di Sim Symphony Bea. Siamo in piano, siamo in piano. Ma sento il rumore del mare io. In effetti, ho dimenticato di dirlo, questa è la storia di come sono diventato il più grande degli eroi. <ride> cioè, ammira questa bellezza dove ti ha portato oggi. Non è una pubblicità del Sin Sinfoni, ma Cesco, dove ti porta il Sin Symphony. Un tafano gigante. La faccia di una Beatrice sconvolta. rischiato la vita cazzo, oh. Fredda di brutto ragazzi. Raga è stato breve ma intenso. Quel signore di gentilissimo col costume rosso ci ha anche chiesto: Vabbè siete venuti in motorino. E faccio bro, I'm a pro rider. Free ride. Gli ho detto basta prendere tutto con free ride. Free ride. Vai. Ah, qui c'è il pezzo nazzi, Bea. Scendo, scendo. Ok, scenda pure. Raga, qua solo i veri enduristi vanno su. Solo Billy Bolt. C'è, c'è, è andato, è andato nel pezzo più difficile, è andato. E va su, e va su, e va su. È suo, è suo, è suo. Prova speciale 1 fatta, Bea. Di lì vuoi andare a vedere? Oh la Bea mi ha detto di andare di qua Qua non credo che riesco ad andare Bea col motorino io Lo piazzo qui? Cioè si può E si lamenta che io lo porto nei punti strani Cioè questa prende va Non si sa dove ma va Cosa? Ma cosa va pericolosa Non può farla <ride> no è che va su ma non so quanto va su Bea Ah guarda qui si apre Ti voglio vedere a scendere poi te la Bea Tiene Tenere tiene Vieni vieni È una mega scogliera Bea Aiuto Mi sembra di essere azzante Bea le rocce così non mi ispirano, mi sembra che devono cadere da un momento all'altro Iga, va qui che roba Beh, per una volta hai dato te un'idea avventurosa, malsana E adesso qui Beatrice ti voglio proprio vedere Beh, su, guarda dove hai messo il piede A metà tra una roccia e un'altra roccia No, beh, fai un passo avanti qua No ecco, non il piede sulla roccia chiaramente Beatrice, così Bene, possiamo ripartire. A che l'avevo messo anche questa GoPro qua. Ok, questo è il pezzo Nazzi, raga. Oh, che stecca. Vai, vai. E prendi, bastardo. What the fuck, bro? Da cosa hanno pensato i tipi? Ok, questo è il punto che possiamo salire. Ah, ti diverti adesso, eh? Uh, rischiello di chiusura anteriore. Livea, questo è il video per la copertina. Mi cade. Sono spaventata devi essere, non felice. Sono tipo... spaventata. E okay, qua, questo è hard enduro estremo. Questo è hard enduro estremo? Non è finito, Bea. Oh shit. Allora, Bea, cosa mi dici di questa avventura? Si è yeah. siamo neanche caduti. In copertina eravamo caduti e qui non si è neanche caduti. E ora non siamo caduti. Ragazzi prima non siamo riusciti a raggiungere i 100 all'ora Ma adesso siamo un po' in discesa La Bea pesa di meno adesso perché l'ho fatta sudare un po' Quindi giù tutto 9, 102, 104, 108, 109, 110, 109 Ma sonculo non so più Come vuole la Bea? 10 madonna se l'abbiamo sturato supermercato peso veloce fatta un po di peso indietro sul motorino per impennare meglio vea per chiudere questo video ragazzi non poteva mancare una prova di impennata ora questa strada libera vedi qua c'è anche una leggera salita zavorra dentro qua ce l'abbiamo oh, ma qui come viene in su ah riproviamo aspetta proviamo allora accelero Ah, in salita potrebbe anche venire su, in discesa mi sa col cavolo. Secondo me se do freno, accelero e poi mollo il freno e tiro su. Oh, ma qui come viene su così? Ah, mi siedo anche più indietro. Ah, targa grattata! Guarda, è lui, è come il codino di Ivan Giussani. Com'è in due si impenna benissimo comunque? Dai proviamo. Una volta non viene e basta. Va bene? Va bene? Guarda come viene su bene in due. No, vale, andiamo a casa. Andiamo a casa. <ride> bene ragazzi, saluta Bea. Noi adesso ci facciamo un bagnetto in piscina. Prima che rivediate un altro video, uno scooter vlog, dovete aspettare un altro viaggio. Sperando che la Bea dopo questo video non mi lasci. Ciao a tutti.